Il messaggio per questo tempo. Tutti dovrebbero testimoniare di quegli eventi profetici che si stanno adempiendo e che riguardano il bene eterno degli uomini. Date il nutrimento al momento opportuno, a vecchi e giovani, a santi e peccatori. Tutto quello che può essere detto per scuotere la Chiesa dal suo torpore si è esposto senza ritardo. Non si perda tempo attardandosi su cose non indispensabili e che non hanno alcun rapporto con le attuali necessità della gente. Leggete i primi tre versetti dell'Apocalisse e notate qual è il primo compito affidato a coloro che affermano di credere nella parola di Dio: la rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli ha data per mostrare ai Suoi servitori le cose che debbono avvenire in breve ed egli l'ha fatta conoscere mandandola per mezzo del suo angelo al suo servitore Giovanni, il quale ha attestato la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo tutto ciò che Egli ha veduto. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano la parola di questa profezia e servano le cose che sono scritte in essa, poiché il tempo è vicino».